Ciao a tutti! Oggi prepareremo la Cheesecake Brownies. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono per la base farina di tipo 00, cacao amaro, zucchero semolato, lievito per dolci, uova, burro fuso e aroma di vaniglia. Per la crema, filadelfia mascarpone, panna fresca per dolci, uova, zucchero, Amido di mais e aroma di vaniglia per la copertura cioccolato fondente e panna fresca per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, il cacao amaro lo zucchero. e lievito per dolci ed azioniamo i lindri per 20 secondi a velocità 8 riunire sul fondo del boccale con la spatola Aggiungere il burro fuso, le uova, un pizzico di sale e l'aroma di vaniglia. Ed eccelliamo i birri per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, Versare in una tortiera del diametro di 24 cm con apertura a cerniera rivestita con carta da forno e lavare e asciugare bene il boccale. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20 minuti. Nel frattempo preparare la crema, mettere all'interno del boccale lo zucchero, ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 di unire sul fondo del boccale con la spatola posizionare la farfalla sulle lame mettere il mascarpone il formaggio spalmabile l'amido di mais e l'aroma di vaniglia Ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 3. Togliamo il misurino, azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3 e dal foro del coperchio uniremo le uova una alla volta. Aggiungere la panna dal foro del coperchio ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 3 senza misurino. La crema è pronta, metterla momentaneamente da parte in frigo. Abbiamo ripreso la base dal forno, adesso verseremo la crema. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50 minuti. Trascorso il tempo di cottura, lasciare riposare la cheesecake con lo sportello del forno socchiuso per 30 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare completamente nel frattempo preparare la, la copertura. Mettere nel boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna ed azionare il bimbi per 5 minuti, 50 gradi, velocità 3. Versare il composto su tutta la superficie della torta. Riporre in frigo per almeno 2-3 ore. Trascorso il tempo la torta è pronta, sformare e servire. Cheesecake brownie. Grazie e alla prossima ricetta!